Ciao, sono Marco, alla stazione Termini e sto per prendere il treno che mi riporta verso casa. Sono stato qui a Roma a fare un corso di formazione personale. e Voglio dare un consiglio a tutti, a maggior ragione ai giovani. Studia, studia sempre e anche se hai già studiato, continua a studiare, perché la conoscenza, la formazione è l'unica cosa che una volta che hai accumulato nessuno potrà portarti via, mai quando ce l'hai, rimane con te, ogni bene materiale potrebbe esserti portato via, qualunque sia, la conoscenza mai, e con la conoscenza tu puoi accumulare tutti i beni materiali che vuoi. Ti saluto, spero che tu abbia gradito questo messaggio, ciao!